Oggi la situazione a Firenze praticamente è questa, ve la vedete qui. Ciao, amici Nike, buongiorno, non è un giorno come tanti altri che abbiamo vissuto insieme. Purtroppo sappiamo tutti in questo momento è veramente difficilissimo per questo paese, difficile per le persone, difficile per il lavoro e difficile per tutto. Sono qui al mio ufficio, io sono qua per lavoro perché abbiamo una consegna importante da qui alla fine del mese di marzo e dobbiamo lavorare, però sicuramente come tutti quanti preoccupati e siamo anche personalmente preoccupati soprattutto perché non... Capiamo bene questa cosa, quanto durerà, che tipo di conseguenza avrà, la situazione è quella che è. Spero lo comprendiate, non, questo è un canale divertente dove si fanno cose, si fanno video divertenti, dove c'è anche operativamente la possibilità di poter girare con il drone. È chiaro che in questa situazione non avrebbe senso, non è possibile farlo, chiaramente perché non è certamente un'attività principale quella di volare con il drone. Chiaramente io non posterò video fino a che la situazione non sarà migliorata e sarà bello per tutti perché finalmente insomma recupereremo un po' di normalità in questo mondo in questo momento veramente assurdo che io mai avrei immaginato sarebbe potuto accadere vi posterò quelle pochissime immagini che ho potuto girare da Madonna di Campiglio il nuovo regolamento Enac che in funzione, si può fare il patentino, ci sono tante cose da dire e poter dirvele, ma francamente non me la sento più di tanto, ci sono altri colleghi bravi, più bravi di me che hanno già postato come si fa, sono sicuro che eh, sarà facile anche per voi prendere il patentino online. La situazione è questa, mi dispiace, vi ringrazio di essere iscritti al canale, seguite il canale se vi interessa, continuate a iscrivervi, ci sono tanti video interessanti nei tutorial che vedete qui sopra se volete rivederli, così almeno sarete preparati quando potremo di volare con i nostri amati droni. Vi ringrazio, ci vediamo presto, saluti a tutti da Donati, ciao!